Otranto, sin dall'antichità, venne munita di sistemi di difesa ed opere fortificate di tutto rispetto, che nel corso dei secoli vennero modernizzate. Tra queste spicca l'imponente castello aragonese. Tutto l'impianto architettonico è delimitato da un grande e profondo fossato, dotato di un ponte in pietra. Sia sulle cortine esterne che all'interno del cortile sono presenti gli stemmi araldici dei sovrani e dei nobili che hanno scandito la storia di Otranto. Particolarmente interessante è quello posto sul portone d'ingresso, recante l'arme dell'imperatore Carlo V. Salendo sulla balconata del primo piano si accede all'interno delle sale del castello. Gli ambienti risplendono dopo i recenti restauri e ancora oggi mostrano ai visitatori la possente bellezza della pietra locale, che per secoli ha protetto la città di Otranto. Sugli ambienti esterni difensivi sono presenti i percorsi di ronda scanditi da merlature e feritoie per la disposizione delle cannoniere e delle truppe di guardia. Inoltre, di recente, sono messi a disposizione dei visitatori gli antichi ambienti sotterranei. Considerati da molti luoghi di prigionia, essi donano un ulteriore valore aggiunto alle visite dell'antico maniero. Il castello di Otranto è un capolavoro dell'architettura militare e nella sua imponenza caratterizza il centro storico della città, costituendo una tappa obbligata per tutti gli affezionati visitatori della penisola salentina.